No, no, Scorato, nato al un anno del 1868 e di il di segretario che la segretaria generale assicura la comunicazione della sinistra del Consiglio Verona all'essenza titolo di interagione di costruttura. Queste sono le due comunicazioni. Il punto successivo è approvazione del piano di valorizzazione può la senza l'articolo dell dell'articolo 58 del decreto 2008, il il legge con la legge 233 del 2008 annualità 2022, questo in effetti è lo stesso che ci ha discusso nel precedente. Consiglio Comunale metropolitano quando è stata formalizzata la sua adozione. Questa è l'approvazione chiede la parola? Se non ci sono interventi su questi punti che sono oggetto di discussione passiamo alla votazione. Chi è a favore punto numero 2? Chi si astiene? Contrari? Quindi sono quattro? Sono il consigliere Petriccia di Guanci, eh, Mocerino e Alaia. Sono gli, gli assenti. E gli altri tutti a favore? Passiamo al secondo punto, votiamo anche l'immediata di sicuro dell'atto. Chi a favore? Chi si astiene? Chi è contro? Come prima. Passiamo al terzo punto. Approvazione del piano di allenazione immobiliare a senza dell'articolo 58 della legge 13.08. Piano delle allenazioni. Annualità 2022. Chi la parola mettiamo a votazione allora chi è a favore chi si astiene contro nessuno quindi la votazione qui in mano vuol minarsi qui in alto chi è a favore chi si astiene chi è contro nessuno qui quindi a Approvazione del programma ambientale di acquisti di servizi a senso dell'articolo 21.6, annualità 2022-2023. Chi è la parola? Nessuno. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi si astiene? Nessun contrario. Quindi sempre riguardo 4 tutti questi punti. Dico come le votazioni precedenti. Votiamo anche in questo caso la chiedere se pulire l'atto, chi è a favore, chi si assiene, Nessun contrario, quindi come opinione. Ok, abbiamo il quinto punto, l approvazione del programma alternativo di lavori pubblici 2022-2024 ed è la lettera annuale. Chi chiede la parola? nessuno che chiama votazione chi è a favore chi è contrario chi si astiene come prima quindi ricordiamo anche le di seguità del chi è a favore chi si astiene chi è contrario nessuno quindi come prima, per prima. Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024. Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Sì. Sono chi si astiene nessuno quindi sono con questa votazione rispetto alle precedenti il consigliere di Vincenzo Guanci Alaia e Occhino Bottavoluto votiamo anche l'indirizzo di dell'atto chi è a favore chi è contrario chi si astiene nessuno l'ultimo punto, il settimo punto approvazione del bilancio di situazione del bilancio di pensione 2024 e la lega dei gatti. Chi vuole a favore? Oh. Chi si estiene? Chi è contrario? Come prima, 4 no. Votiamo anche che mi le misure del Chi è a favore? Chi si astiene, chi è contrario come prima. Passiamo quindi all'ottavo punto. Valutazione di assestamento generale del bilancio di previsioni e verifica della salva dei limiti di bilancio. Chiede la parola. Quindi, passiamo alla fase di votazione. Chi va a favore? Chi vada contro? Nessuno ha seduto di cui è prima. 4 no. Proviamo anche in un'idea di lato. Chi è a favore? Chi è contrario? Nessuno ha seduto di cui è prima. Passiamo al nono punto documento unico di programmazione di presentazione della sezione strategica 2023-26 chi la parola passiamo quindi alla fase di votazione chi a favore chi si astiene chi è contrario sempre come prima 4x4 contrario Diamo anche il sicuramente dell'atto. A Del favore? Chi è contrario? Nessun assento, come prima. Prima di passare al punto successivo che riguarda i finanziamenti ai Comuni, volevo ringraziare il Collegio delle Divizioni dei Conti perché eh, sono arrivato alla loro scadenza alla parte. Oggi stanno in regime di troppo a questo la prefettura ha già ha sorteggiato i due componenti, nel prossimo consiglio che che si terrà a metà di uh, settembre, uh, dovremo fare anche questo consiglio impegnato nella scelta del Presidente del Collegio delle visioni. Ho l'occasione per di ringraziare perché mi conosco da tantissimo tempo perché stanno testato e abbiamo fatto anche i battali se così vogliamo dire in senso spesso, sono sempre stati. Uh, corretti hanno lasciato un contributo del vostro tempo quindi un ringraziamento non doveva fare il sindaco con il è arrivato ma da parte nostra dell'intero consiglio veramente grazie di cuore per quello che avete fatto e per la collaborazione che abbiamo avuto grazie passiamo quindi al punto successivo finanziamento dei comuni nell'ambito del parco progetti comuni il piano strategico primo il metropolitano l'indirizzo per la possibilità di inserire i progetti finanziati. La parola al Consigliere Gagliardi. Grazie Cesina, buongiorno, buongiorno a tutti. Un altro intervento importante per il Comune, che lo strategico della possibilità Noi con questa delibera daremo la possibilità ai comuni uh, di, uh, di, spendere, uh, di spendere le economie e quindi i comuni virtuosi e i virtuosi di Cassandra Comunità, noi siamo stati sollecitati un'altra volta dal consigliere. ci avremo la possibilità di spendere le economie o per altri progetti oppure per l'adeguamento dei prezzi. In questa delibera, siccome i comuni quando hanno presentato i progetti hanno ah presentato diversi progetti. In questo caso abbiamo la possibilità, diamo la possibilità anche, di finanziare progetti che non sono stati, eh, non sono stati finanziati ma non erano validati. Quindi un messaggio diretto a favore dei comuni virtuosi come quello che abbiamo sottolineato. Grazie. La allora, per aver contribuito la volta scorsa a portare in aula quel, quell'emendamento. Credo che con, con questo emendamento tanti comuni, incluso anche quello della cittadina, che potranno beneficiare di queste economie, come diceva il consigliere Garazzo. Quindi era un riconoscimento ma lo dico con, con affetto ma soprattutto con stima nei confronti del, del collega Massimo Vecchic perché credo che quando si è un buon amministratore bisogna cogliere i punti e i momenti giusti per cercare di dare forza ma soprattutto visibilità ai comuni e, e, alle, e, e alle città stesse grazie Allora, grazie presidente eh, volevo essere volevo un attimo capire eh, questo fatto di indirizzo finché praticamente mi sarà un po' spiegato perché leggendo la presa d'atto leggendo la proposta quando si dice che normalmente l'economia è disponibile sul riporto è un'esercizio Parla dello stesso progetto. Quindi, diciamo, un altro indizio è chiaro: che viene dato, cose come siccome intervento, ho ci sono delle prove, ci sono delle possibilità appunto di rispettare i tempi, cose poi dice, un altro indizio dice, le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle descrizioni del del, del, del, del, del, del 50, poi ce fatto, nonché delle quali spese derivanti dal momento città, sono ammesse nei limiti dell'economia disponibile sull'importo totale ammesso al finanziamento cittadino. -americana. Quindi significa che stiamo parlando dello stesso progetto. dello stesso progetto che è stato presentato e per cui praticamente ci sono delle attività in corso, che le economie eventualmente sulle fine del corso sono eventualmente progetti ancora preliminari da farsi, quindi vuol dire una visione di progetti, Ma non è che andiamo a dare l'altro indirizzo, dell'utilizzo di questi soldi di altri progetti, perché mi si deve aver capito nella relazione del collega di utilizzare questi soldi da altri progetti. Quindi vuol dire essere chiarito perché quello che sta scritto non è totalmente, o meglio, io ho capito una cosa a quella che diceva il collega. Allora, il dispositivo leggo solo per il dispositivo indica di approvare l'indirizzo in sede di definizione del momento di aggiornamento del piano strategico alla definizione delle proposte progettuali e finanziarie le quali potranno essere modificati, integrati o addirittura sostenibili i conseguimenti finanziari e tanti investimenti importi ideologici concessi ai comuni. Quindi la, la funzione era quella che intesa si è fatta anche se la di carico non si può notare il sindaco, ma qui. Perché se vi ricordate nel precedente Consiglio delle autorità il sindaco spiegò che tutte le economie mentre alcuni comuni in virtù del decreto ministeriale che vedeva che potevano usare sempre il calo dei prezzi, il calo di energia, le economie che si potevano destinare per, per quanto riguarda la modifica di ordini contrattuali dei prezzi, questo era i comuni, per tutti i 92 comuni che nell'eventualità non aveva avessero adesso, fossero stati virtuosi. quindi nel caso specifico si erano generati delle economie e quelle stesse economie potevano essere destinate a quei comuni con una proposta progettuale che è l'interno della città della del modificare il progetto. Questo è quello che siamo andati ad approvare in 2016, e questo è quello della volta che, ripeto, la stessa sala cercata di essere condivisa con tutte le forze politiche anche in seguito, magari per te, perché la proposta questa è la trasformazione della vita di giunta se non sbaglio, è stata anche inviata a tutti i capi proprio nel medio del set del caso, prima di approvarlo, c'è cioè, la concentrazione di con tutti i quanti. Questa è la proposta, Presidente, io ho capito, che sono de, ma quello che sta scritto, quello che sta scritto in di indirizzo parla di progetti che magari non sono ancora iniziati, quindi abbiamo dei comuni, vedo, dei comuni già cioè, da, l'importo di finanziamento c'è, cioè, chiaro, ma ci sono dei comuni che hanno dei lavori o dei comuni che hanno già iniziato, e che hanno delle economie rispetto al progetto che praticamente imposto ora. Poiché nella relazione del consigliere delegato mi sembrava di essere, amico, io ho chiesto solo un chiarimento, stiamo parlando sempre dello stesso progetto. Faccio un esempio, se un progetto X di cioè un comune Y c'è un avanzo rispetto, o un'economia rispetto al progetto eseguito, Quell'economia può essere utilizzata per un altro progetto oppure dove si è sviluppata? E dove si è sono Se posso essere modificato, posso essere modificato? O di gli importi che sono stati già concessi in fase di gara sono la di dell'economia. Quelle economie sono utilizzate per fare un progetto siccome nel piano strategico furono presentati tutti i progetti che sono stati finanziati non significa che non è finanziato il quinto progetto ma è tutto un nuovo progetto che può essere modificato questa è la sostanza se non ci sono altri interventi la consigliera regnata prego no, volevo portare l'esempio di il territorio giusto per farvi capire al consigliere. in sostanza noi possiamo considerare delle opere di piano strategico che sono in cui la visione strategiale parteranno di strategia e qui, in e quindi ragione di copia per fare un di fondo di fondazione delle opere pubbliche per poter lavorare il maggior percentuale dei costi della in di quell'opera oppure abbiamo casi specifici che da uno programma più strategico non ha ancora visto la parte di quel lavoro o meglio, la progettazione è stata accolta già di d'acqua, a non è stata la gara. ma due progetti del quadro europa, dei vari listi nel quadro economico. Che cosa accade? Che magari il progetto non è più compatibile con la risorsa finanziaria, devo o ricontarlo, se non sono un po' evitoso, devo e ho l'opportunità, grazie a questa genitura, di poter convergere anche verso una riconciliazione di quello che è il progetto. Io capisco che dice lei, quando il momento di esistere che l'atto di indirizzo che noi stiamo votando è una fattispecie diversa che è scritta qua su. Perché lei sta dicendo che ha fatto un progetto, il progetto è stato no, praticamente economizzato sì. due anni fa, oggi quel progetto ha una varianza perché i prezzi sono aumentati, quindi la città della dovrebbe rifinanziare quel progetto, ma rifinanziare quel progetto per mettere a disposizione tutte le risorse, non è un atto di diritto che stiamo all'estate, o meglio, mi dite dove sta scritto questo, perché nell'atto di diritto stiamo parlando di economia su progetti già finanziati e già cristallizzati. questo è un dubbio che non riesco praticamente a di liberare del indirizzo per cui se deve essere un altro indirizzo è chiaro che il progetto che non è ancora iniziato perché lei è ancora nella fase preliminare prego tutto a posto i progetti sono finiti è diverso dalla partecipazione che praticamente diceva la, la, la i progetti sono finiti, sono finiti. E, e hanno delle differenze allora c'è cioè, un'attività che stiamo discutendo adesso ma lei in relazione ha detto altri progetti quindi volevo capire gli altri progetti a cosa si riferisce un'economia di scala per fare altri progetti perché che sono rimasti i soldi, non è che tornano indietro e quindi vengono fatti altri progetti questo altro progetto voleva essere spiegato tecnicamente, si è riferito, i soldi vengono utilizzati per migliorare il progetto precedente che ha precisato il contenuto di un partito di un'azienda. Dentro la disponibilità di risorse finanziarie in relazioni imprendenti, quindi non viene maggiorata la disponibilità finanziaria. Poi si può trovare, a rimontare il progetto in vista di questa revisione che abbiamo fatto per comprare cioè, cioè, non, non credo che sia io non bene una relazione con tutti i comuni a prescindere le cose quindi rosa grazie veramente è veramente molto che molto spettata eh, sicuramente farà di meglio avevo promesso a consigliare grazie signora noi intervenire eh, e per cui per l'intervista a lui mi ha una terra giusto per chiarire due vicende che sono secondo me tutte e due giuste per eh, eh, certo due vicende in campo io eh, la consigliera... Che la ricerca che si sottolineava il consigliere Campagnac è una vicenda bella e reale, ma non è argomento di questo consiglio metropolitano: e argomento del consiglio metropolitano precedente che abbiamo già risolto come equilibrio, dando la capacità di affrontare i problemi le varie modifiche da rifare, eccetera, eccetera. Oggi, giustamente, il consigliere consiglio metteva in evidenza un concetto semplice e quello è il concetto che abbiamo poi condiviso tutti quanti insieme. Uh, maggioranza minoranza non si conosce bene ancora uh, la vicenda aspettiamo uh, teniamo dalle laurea del consigliere ciòffi rispetto alle novità uh, che voglio dire uh, ci sono in campo però oggi la discussione era uh, consigliere Cerino sul fatto che se queste economie nel momento in cui tu hai messo in campo tutte, tutti i progetti li eh, hai terminati che eh, hai la parola, queste economie, nel caso, del comune di Casermovinale, poi abbiamo uh, un, una buona avanti 5 milioni di euro, quindi già 16-6 progetti su 7, il settimo uh, è andato a gara già la vita, quindi inizierò, in questi, inizierò in questi giorni di lavori, è chiaro che le economie nel momento in cui non sono servite per risolvere le problematiche di aumento prezzi e tariffare fare queste per alcuni, comuni, per alcuni comuni che in non potessero utilizzati, per cui la discussione dell'altra volta che noi abbiamo trovato con questa soluzione, infatti, il per nostro consigliere consigliere sicuramente, Però, beh, la soluzione era ehm, con queste economie possiamo finanziare progetti nuovi già al tempo eh, prodotti nel piano dei progetti eccetera eccetera. Era questa l'idea che avessero comunque eh, colleganza con il teatro con l'indicazione dei classi del tempo, quindi il piano strategico, il parco progetti del tempo, e in più si è aggiunto una politica che la maggioranza, giustata, eh, giustamente, non è proprio per la data, ma la maggioranza viene inutile di mettere in campo, che era quella di, e in ogni caso anche se ho un'economia che devo spendere anche un nuovo progetto, Magari iniziato stamattina, come per dire, portato all'esecutivo, è pronto, comunque presentato. Che sia, però, no, almeno questo diciamo da specificare, sempre in linea con l'asse strategica al tempo inserito. Questa è la, la novità, diciamo, del deliberato. Del è una novità che allarga di più le maniche rispetto all'idea principe che avevamo messo in campo volta scorsa. Quindi, chiariamoci, qui adesso proviamo. Un altro indirizzo che darà la possibilità anche al comune che ha eh, un nuovo progetto da mettere in campo, che sia in linea con l'asse, di poterlo finanziare e portare, e portare a termine. Più o meno cioè, spero di aver interpretato la domanda, perché non si è andato avanti Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo quindi alla del punto numero 10. Quindi chi è a favore della delibera numero 10, finanziamento dei comuni e l'accio di fare un progetto dei comuni per lo strategio del comunità. Chi è a favore? Siamo anche in un'idea di che è a favore all'unanimità. Questo, mi che mi prendo un destino di questo è il lavoro che il sindaco non ha chiesto per la concertazione tra tutte le forze politiche questo è risultato, portando la legge a tutti quanti insieme in seguito di grande spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche. Passiamo al punto successivo. L'adozione disciplinare e regolamentare per lo svolgimento della procedura concorso all'etnica fra la città europea di, di Napoli e il comune di Napoli. Parere da rendere essenziale dal tipo di lettera dello Statuto. sapendo tutti quanti che questa è materia di giunta, però la, il nostro statuto che bisogna fare anche un passaggio in consiglio per, per, per, per un parere. La parola da consiglio e al suo editino. Il punto che con derivare sindacali, il giorno 20 del 2022 è stato approvato un protocollo di presa tra la città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, volto a costruire un percorso di cooperazione istituzionale per lo scambio di buone prassi e d'azione di modelli comuni di azione amministrativa per implementare e valorizzare in modo sinergico loro le attività di governo. Deliberazione sindacale 1236 del 28 luglio 2022 è stato approvato lo schema di rapporto attuativo al fine di regolare i rapporti tra città metropolitana e l'ambito del comune di Napoli per la gestione della procedura concorsuale unica in ottica di economicità, celerità e trasparenza, finalizzata dall'assunzione delle figure professionali individuali nei rispettivi anni del fabbisogno del personale. Dare atto che il Comune di Napoli, con deliberazione di giudizio comunale n. del 20 2022, ha approvato la medesima disciplina regolamentare di cui ha presente l'opinione. Ritenuto necessario, vista l'ottimizzazione dei costi e per le varie economie procedurali che ne derivano, procedere all'adozione ad di una specifica disciplina di dettaglio, coordinata e unificata con il Comune di Napoli. Chiedo a questa assise di scrivere fondamentale attuazione della procedura unica concorsuale tra comune tra città comunità di Napoli e il comune di Napoli finalizzata la discussione del figure professionali individuali e rispettivi di di solito di prestazione. Grazie. Ringraziamo il consigliere Solentino, che ha la parola. La consigliere ragazzi, su questo argomento. Credo che eh, sia poco politico e molto amministrativo, quindi chiedo anche un supporto eventualmente del segretario generale. Siamo città metropolitana, siamo in terra, il comune di Napoli, facciamo vedere che il sindaco è anche presidente della città metropolitana è comunque unità rispetto a quello della città metropolitana. Insomma. Eh, di assunzioni, di concorsi, di, di figure che possono praticamente essere efficienti nella città metropolitana ma credo anche nel comune di Napoli, al di là delle parole che sono chiare del consigliere di lei sta dicendo che se il comune di Napoli fa le procedure e le, la città metropolitana fa le procedure se le facciamo insieme abbiamo un vantaggio io questo vantaggio tecnico, e anche di velocità, vuole, vuole essere spiegato e, visto che considerato che noi siamo anche rappresentati dei comuni, credo che il Comune abbia, seppur in percentuale, anche lui interessa a velocizzare queste procedure. Perché sono interessato a questo tipo di regolamento, sono interessato a capire qual è efficienza, la velocità e anche l'economicità eventualmente <ride> di questo regolamento, di questo protocollo che è stato fatto, perché credo che tutti noi dei comuni possiamo avere dei vantaggi perché che sono i comuni Napoli e non anche altri comuni, però per capire questo, vorrei capire qual è l'esigenza e di tipo tecnico, sul gruppo, non certamente di, unico, non di tipo politico, non che ci sia un'attività politica, seppure si intrecciano molto spesso le due cose, noi la discutiamo, la critichiamo, la, la, la legge del Dio, non, non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro, però mi sembra che l'opposizione del comune di Angoli sulla città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo importante che credo che tecnicamente vada dato una spiegazione al di là delle parole chiare, ripeto, chiare, però scolastiche, di quello che è praticamente il nostro lavoro. In questa relazione chiara c'è cioè, sicuramente un'esigenza che deve essere spiegata al Consiglio di Comunità. Grazie Presidente, grazie Consigliere Lucini. Questione, diciamo viene il Consiglio come sapete soltanto per un elemento perché questa è materia di auto-organizzazione e quindi sarebbe sufficiente una delibera giunta così come per il Comune di Napoli è sufficiente la deliberazione della giunta comunale nel nostro caso, come è, ha detto prima il Presidente del Consiglio per vincolo statutario viene a un parere del Consiglio metropolitano ai fini poi dell'approvazione definitiva in giunta perché la proposta è del tornare in un momento sindaco con le funzioni di giunta naturalmente questa proposta è stata fatta e portata diciamo all'attenzione del consiglio per eh, adottare poi definitivamente il provvedimento cosa che oggi questo consiglio dovesse dichiarare oggi approvare eh, oggi potrà intervenire immediatamente successivamente per, per, per le ragioni che sono state evidenziate le ragioni che ha evidenziato il consigliere in sostegno, in ordine all'ottimizzazione dei processi e all'economia procedimentale, tenuto conto del fatto che entrambi gli enti sono aderenti eh, alla Formes, quindi sono associati a Formes per questa ragione sia a parte di, questa, di, questa di questa importante istituzione, tanto che le procedure concorsuali per la licenziazione, come il consigliere eh, solitudine ha fatto riferimento, dovrebbero essere concluse entro l'anno. Tutto naturalmente avverrà secondo le procedure di trasparenza e pubblicità, di cui tutto finisce anche sul gazzetto ufficiale, saranno stati dati per i corpi. Ovvio che se si tratta di fare due eh, diverse procedure concorsuali, perché vorrei anche precisare che la città di Torriani in Napoli non aderisce alla procedura concorsuale per il reputamento dei dirigenti, ma unicamente per quanto riguarda diversi profili di categoria C e di categoria D. Cioè, quindi istruttori tecnici, istruttori di garanzia istruttori amministrativi, così istruttori direttivi di categoria di corrispondente. Quindi, vi del caso un discernimento che naturalmente eh, anche ai fini della logistica eh, i prezzi, se non si raddoppiano, comunque si incrementano sensibilmente, anche se devono essere eh, presi locali diversi, per produttori concorsi diversi, aumentano scala si dovranno verificare anche sulle commissioni di concorso, sulle sottocommissioni, quando è stato fatto uno studio, un approfondimento da parte di Formes, che ha portato alla definizione di questo tipo, che come lei è correttamente evidenziato si tratta di enti distinti, ma questo non significa che due di locali settori diversi non possano concorrere allo stesso fine, ai fini di proprio di economicità, anche procedimentale, di speritezza, anche dell'attività di questo consentirà in verità a tutti i comuni dell'area metropolitana di attingere, cioè una volta che le procedure saranno iscritte o anche prioritariamente, o i comuni che intendessero di vendere, possono convenzionarsi, i comuni o le città metropolitane, e utilizzare le medesime graduatorie o i capienti, naturalmente speriamo che siano capienti, ragione per la quale tantissimi enti locali si troveranno la possibilità di assumere eccellenti funzionali eccellenti, attori e c'è si deve fare un'opera finanziaria se sì. si la parola consiglio consigliere grazie per la spiegazione, ma molte delle cose che ha detto, voglio dire, è il fatto che possiamo attingere all'euro dice la legge, eh, il fatto che però fare un'adesione a forza costa 5.000 euro, non è che costa dell'effetto dell'adesione posto 5.000 euro, FOMES è comunque una piattaforma che viene praticamente utilizzata, penso, da tutti i comuni, voglio dire eh, questo criterio di economicità, di velocità di FOMES che fa questo registriere non mi convince onestamente, eh, ma la ringrazio della, della, della, della spiegazione, ma non mi ha convinto assolutamente che ci sia un'economicità un eh, interesse eh, per la città metropolitana superiore a un concorso che può fare città metterà e scegli a, a maggior ragione di quello che lei dice che se lei dice che si sono cedi e, e Napoli invece fa con un concorso di dirigente a maggior ragione vanno divise e vanno distinte i, i, i due, due concorsi ma chiaramente come lei ha fatto nella premessa quello che sto dicendo io è solo la nostra posizione è solo di parere cui lei ha esordito dicendo, previsto che il di giugno, previsto che ti sto chiedendo solo il parere, quindi praticamente eh, il fatto che abbia visto il parere e il fatto che lei mi ha risposto è anche in cultura e la risposta che lei mi ha dato è insoddisfacente, quindi annuncio il mio voto contrario su tale punto. Noi dobbiamo prendere un parere però se quindi anche se in altri enti locali ciò cioè che previso, previsto lo saluto è la carta costituzionale del nostro ente così come per il bilancio ne abbiamo la procedura complessa per una produzione poi dopo il passaggio della conferenza di sigla che poi la produzione finale anche se su tale punto vorrei far rilevare una cosa oggi si è approvato il primo bilancio di visione per il tante volte candidato per le gambe a fine senza la presenza ma è la prima volta che la consigliere sia comunale e città metropolitana assistono a cose del genere. Ciò fa comprendere la poca considerazione che si ha della città metropolitana da parte del sindaco, ma a fase interna. Perché quando c'è in questo caso, come me, giustamente ha fatto rilevare il consigliere, e poc'anzi ne ha preceduto il consigliere Giuseppe Piacendio, non nessuno è che comune a Napoli, ma anche gli altri comuni dell'area Quindi se vogliamo fare qualcosa di buono, lo no? dobbiamo fare per tutti i comuni dell'area di Noi stiamo prendendo uno di tanto perché quello che facciamo il comune Lo dobbiamo fare. Chi si vuole prendere la responsabilità di farlo, lo faccia. Io dico che può essere una cosa buona, ma viene fatta per tutti i comuni dell'area di Altrimenti non ha senso, bisogna fare una cortesia. Un comunicato lo spazio allora, quando mi guarda, io ritengo che questo sta continuando a sbagliare. Perché io sentivo sentito nei consigli che qualche consigliere metropolitano che faceva parte anche della vecchia dell amministrazione anche usato un vecchio sindaco che la metropolitana era una altro e se prima era in centro, no, come? Penso sia diventato davvero una Napoli, ma non in senso negativo purtroppo, perché la città di Napoli sono un circa un'unità milione di Napoli. Ricordiamoci, cioè, noi rappresentiamo proprio gli altri due milioni. E chi come me come viene dalla provincia, io rappresento prima gli altri due milioni e dopo rappresento anche l'unione della città di Napoli, se invece ricordiamo così come giustamente diceva prima il consigliere Maggiore e se indaginiamo il stile per legge anche della città metropolitana e pensa di fare bene e brutto e fattivo bello. anche in città città metropolitana veramente si sta su una linea completamente sbagliata chi chiede la parola? la parola consigliere... so chiudere si può che la verità, mi sembra davvero una discussione superiore. Noi ci accingiamo a dare un parere non vincolante rispetto al nostro regolamento, a un piano sanzionale che risponde tra la città di Napoli e la città metropolitana a 1400 sanzione per un periodo indeterminato, fino a restare ovviamente la un posto di per ogni profilo che secondo me si di 5 unità, pertanto si dà la possibilità di avere uno strumento che ha un minimo di tre anni per poi come succede, la storia ovviamente si possono accedere anche a prove, avere uno strumento da dove abbiamo una possibilità di doni che quest'anno stanno in che fatto in partenza. Di quasi settembre eh, eh, cittadini, ovviamente mi auguro eh, giovani, giovani eh, ragazzi che hanno la possibilità di poter accedere ad un posto all'interno del delito, non solo perché venivano in una città metropolitana, non solo tutti i comuni possono attingere rispetto a un attrattore di questo tipo e eh, in realtà grazie, non eh, mettere diciamo, rispetto che già stanno insieme, in segno di difficoltà ovviamente è terribile anche loro procedure ovviamente dove è oneroso oggi bandire una studio io vedo che eh, a la verità, non credo che facciamoci tanto la una organizzazione anche perché il sindaco una fede, una roccia, come non affredditi in aroccio non sono quei anzi, eh, diciamo affrono, anche anche poc'anzi fatto che abbiamo approvato eh, il punto 10 ecco, su una richiesta di un consigliere della minoranza di lì ci ha messo anche a condizioni l'atto diciamo, eh, diciamo, che ha ricevuto questo, diciamo, un uomo da parte del consigliere metropolitano politano anche, anche se no ci messo con di, cultura, di confronto di <ride> un po' nazionale, città del e non credo che il Consiglio della Speranza, questo è un ovviamente che sia è ma è un'altra parlato, Poi è uno strumento importante, è una parola di importanza che si spazio è estivo anche da tutti Da un istante, da un istante, da un istante, da un istante, da un istante, da un istante, da un istante, ma un istante, da un istante, da un istante, da un un istante, io credo che qui la fame anche di una donna che esiste in città molto ma nell'interno c'è un mezzo nel paese sicuramente parteciperanno migliaia e migliaia migliaia di cittadini. Io non so se anche qui eh, città molto grande darà uno spazio minore diciamo, ad ospitare migliaia di cittadini. L'amministrazione comunale di Napoli eh, cioè, ha tantissime strutture per poter ospitare diciamo i tempi ovviamente che si sono risposti pertanto si intende quindi di più sconfuso per gli anni uno strumento disponibile per dare un la soluzione della più da in pochi. Io credo che anche cioè, si può dare l'occasione per utilizzare più grande a disposizione strutture spazi ovviamente che rispondono sicuramente a un bisogno poi lo vedremo da qui al. All'inizio di settembre, quando viene la signora a partecipare a questa parte di corso, per tanti auguri che è un atto importante, unico veramente scelte dell'amministrazione, per tanti e per tanti non sulla che tu Penso, si decideva di coinvolgere tutti i comuni, c'era bisogno di allargare, quindi aumentare i tempi, non c'era più questa velocità di penso un anno, penso un anno concludere, perché ognuno doveva passare il suo fabbisogno, penso come è avvenuto precedentemente con la regione Campania e i tempi diventavano molto più duri. E penso che sia il comune di Napoli, da quello che so, che la città della Rodano hanno bisogno, urgenza, immediata di personale, poi possiamo ricordare il essere più condivido che tutti quanti siamo nella stessa situazione, però penso che c'è un'esigenza eh, di accelerare il più possibile, perché coinvolgere tutti i comuni in questo momento della provincia di Napoli, quindi della città di Napoli è stato ironico, quindi io come Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti gli interventi. Potrà forse sembrare anche evidente l'intervento che faccio, ma va appunto nella direzione di voler rimarcare un'esigenza vitale per, la, per il nostro... Il discorso di avviare le procedure attraverso un sistema di per una necessità, siamo arrivati al punto che all'interno di uffici che sono il motore bussato, la macchina amministrativa ci si ferma su delle pratiche proprio perché c'è mancanza di persone. Allora, anche se stiamo parlando di, una, di un regolamento, anche se è vero che lo Stato Rosso prevede che sia un passaggio prettamente di carattere costruttivo, ma deve essere necessario avviare questo processo e di, eh, di fare in modo che sia fini il, il più possibile a del locale. Presidente lo sappiamo, ci siamo anche in, uh, in altre occasioni in maggioranza ma anche all'interno del regno. È un passaggio necessario e bisogna fare in modo che eh, il prima possibile possano essere tutte le procedure concorsuali necessarie. Quello che stiamo già mettendo di un altro documento, lo faccio riferimento soprattutto al discorso di evidenza scolastica per gli uffici di Popeno, ma vedo che è un problema che lo so tutte, eh, di tutti gli uffici della città merovilica. Grazie a per questi passaggi, dove lo anche eh? e spero che il più possibile si possano avviare tutti i procedimenti contestuali necessari. Grazie. La parola consigliere Tito. Grazie, Presidente. Anchio ho ascoltato gli interventi da parte dei colleghi. I, I temi che trattiamo sono Nessuno mette in discussione che la macchina di città metropolitana dobbiamo assumere, perché se non guarderà dal piano attualmente in servizio dei vendenti della città metropolitana, non abbiamo 685 utenti, non, non sbaglio. C'è un piano della pianta organica molto aggressivo perché si dà la possibilità di mettere in modo meccanismo eh, della città metropolitana però i tempi sono due un po' che siamo tutti quanti d'accordo per l'assunzione da fare in città metropolitana l'altro punto è la procedura questa procedura ci permette a di velocizzare i tempi e questo è il tema io penso che ognuno di noi eh, sul piano del di che noi valutiamo se questa queste postazioni sia più veloce oppure c'era un altro bene, quindi è un discorso più di amministrativo di, uh, di intervento politico dove il segretario potrebbe illustrarci almeno la proposta e farci capire quale direzione sia più consona che più semplice per raggiungere uh, gli obiettivi. Anche per personale. Allora il tema, il tema è un altro, anche quando facciamo delle scelte, caro segretario, nei momenti in cui si autorizza e si dà opportunità a dipendenti della città metropolitana di poter occupare altri spazi e altri luoghi, mentre dall'altra parte c'è una carenza forte del, del personale perché prima di fare delle scelte, io prendo il mondo la macchina, la fanno funzionare e poi decido di fare determinate scelte oppure autorizzare a personale che è già con il rompimento es su Sicuramente dal punto di vista dell'economicità, eh, in questa maniera la stima che abbiamo fatto è che ci saranno tra le 80 e le mila domande, questa è la stima che abbiamo fatto, è un concorso che costa molto, che però chiaramente sarà essenzialmente... Stati previsti molti profili, anche molti che nella iniziato non ci sono. e eh, È stato deciso insieme, insomma, anche perché abbiamo fatto monitorare la funzione pubblica, banco, perché così, cioè, insomma, un sicuramente in È stato previsto che il numero di coloni sia cinque volte il numero dei posti che si questo, questo consentirà praticamente una. Diciamo, se ci saranno ovviamente le persone meritevoli circa 7.000 donne, perché sono 1.300 esattamente. Qualche sindaco negli ultimi giorni mi ha chiamato e diceva che ci possiamo aggregare anche noi, ho detto, fare un'aggregazione in questa fase avrebbe determinato un punto di vista burocratico, una pubblicazione no, però chiaramente c'è la disponibilità credo, del comune che è stato fine, no? ha accettato la novità. consente di avere un buon monte di assunzione, L abbiamo fatto quasi tutti i profili di brutto, ma, um, cioè quelli che servivano sono molti profili sia tecnici, che amministrativi informati sicuramente c'è l'impegno è andato ad aprire la propria le chiamate, Quando poi dici yeah uh -huh. quando stessi si e sa, cioè se salviamo le graduatorie facciamo un altro gruppo cosa si chiama alcuni profili Della, della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'articolo 52 con in base al quale nel suo insieme la revisione normativa riporta a delineare una disciplina in non a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve colorare uno sito di politico. del processo di un livello professionale, la cui adeguatezza viene assicurata attraverso l'individuazione di una serie di requisiti che rendono a il percorso di sviluppo professionale definito dalla comunica. Ritenuto quindi necessario procedere all'adozione del regolamento delle professioni verticali che si articolerà nelle seguenti fasi, non faccio giusto una breve, una breve articolazione. Approvazione dell'avviso di selezione con determinazione del dirigente coordinatore. Acquisizione delle domande di ammissione, ammissione e esclusione dei candidati, nomina della commissione esecutrice. Poi c'è la valutazione dei titoli che dopo i vari sindacali abbiamo cercato di rendere quanto più oggettivo possibile, dando massimo 15 punti per dei titoli di studio, 22 punti in base ai titoli di servizio e competenze professionali e 15 punti in base alle performance dell'ultimo viento. Faccio giusto una considerazione che in tutti ci è arrivata una nota dalla vita di testimoni ovviamente noi non siamo chiusi, andremo a valutare se c'è opportunità di dare ancora spazio, anche se riteniamo molto incentiva questo tipo di valutazione sui titoli. Poi ci sarà l'approvazione dei lavoratori e la sottoscrizione del programma più. Per tutto quanto abbiamo esposto fino a questo ciclo consenso che in maniera favorevole all'approvazione del regolamento della disciplina delle protezioni verticali di separare i dipendenti della città di metropolitana a presenza dell'articolo 20 del nostro strumento che rappresenta il tassello successivo alla popolazione in giunta del piano di formazione del personale che palesa sempre, sempre più la volontà di questa amministrazione di, di valorizzare il proprio personale. Grazie. Allora, grazie consigliere, vorrei ringraziare il consigliere il per il lavoro che ha fatto per stare restando un lavoro solo molto attento, ma anche molto liberato nel con i sindacati. Grazie, non so se ci sono interventi sul punto, o possiamo passare direttamente alla votazione. Prego sindaco. Io volevo solo una cosa. Visto che io ho fatto qualche interrogazione sulla personale, quando voi interrogate con i sindacati, se è possibile, ovviamente fare partecipi anche voi di, di, cioè, di qualche discussione perché anche io ho chiesto che uh, volevo un incontro con i sindacati giusto per chiarire determinate cose e tutelare anche i dipendenti giustamente visto che diciamo la minoranza un po' ora si è perché così ci avete definito anche con i sindacati è giusto avere un discorso anche con loro se può, ovviamente lei è disponibile vai, vai, vai. Abbiamo il consigliere e se diciamo che ha questa delega personale, se coinvolgiamo in questa riflessione, un po' di minoranza, nel senso da, no è una io... cosa positiva, sicuramente. No, perché poi, diciamo, ultimamente, leggendo un po' come qualche cosa che ha fatto, qualche capo dirigente di Cosanno, che ha bisogno di aiuto, sì. che ha conto di personale, però giusto per chiarire un po' le idee a tutti, io voglio dare più di fondamentale la discussione perché visto che è un ramo dove si opera tanto e ha tante responsabilità in genere non voglio capire effettivamente, visto che lui ha fatto una nota molto pesante, dove si è a questa nota e quindi chiedo, chiedo al Consiglio che se si fa una riunione con i cittadini il sottoscritto gruppo del Parlamento a bene, grazie. Allora procediamo, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Allora, contrari, astenuti, favorevoli, immediata eseguibilità, contrari, astenuti, tutti favorevoli. Approvata allora, la allora. votazione. Se io da consigliere di proprietari vengo dalla provincia, a mie spese, a mie spese, perché noi vediamo, volevo ricordare a tutti che noi consiglieri di comunità veniamo a gratis, quindi la legge neurino, cioè Ma è da volere <ride> sì, ecco, anche sì, come E questo sto dicendo, no? E sistematicamente devo, devo devo litigare, visto che sono anche in e non posso litigare con nessuno, no? <ride> con nessuno. allora, lei mi deve spiegare, mi deve spiegare se a noi quel tagliandino a giallo conta come parcheggio oppure no? perché se non conta non è un problema, perché io mi sto già organizzando con la mesuriana, con il quindi invece di, di partire alle ore a casa, alle sette visto che io sono sempre sono spesso presente al segretario che parla di sfrutturare ovviamente va male sa, sa che io mi impegno su certe cose, prendo le misuriamo scendo alla 200, poi prendo la metropolitana e vengo qua via il problema non che esiste, perché sistematicamente il sindaco mi deve credere io non ce la faccio, sto comunicando con tutti e io gli eseguo successi dei misogli molto stradevoli. anche con persone della mia di macchina, di abilità, comunque, che mia famiglia in macchina che ho militato con qualche ispettore della polizia e con tutto il comunità e questo non va bene perché io vengo alla città delle comunità perché prima di tutto io rappresento una comunità che è quella della Lega, unico eletto capogruppo della Lega che mi ha votato solo circa 40 consiglieri, tra consiglieri e sindaci e se, essere, se devo essere umiliato e magari passare pure per quello là che indica un po' così non va bene, ecco perché io la stavo aspettando per chiarire questa cosa, perché in questa serie Eh, cioè, mi mi io, eh, allora, a parte in effetti, tra cui si questa manifestazione di eh, dissenso rispetto alla situazione della parte della conferenza di gruppo, dico che non è che quando ci chiediamo solo queste cose, sono fatte in assolutamente, Abbiamo già risposto da direttiva fin eh, dal sottoscritto. La, la, la, quando ci risulta che siano più permessi rilasciati, ma chi dirà che queste autorizzazioni sono i consiglieri la metropolitana e i dirigenti. Facendo questa verifica quindi faremo una verifica su -so tutte le autorizzazioni che sono rilasciate e quindi eventualmente daremo dei in modo tale da diversificarsi rispetto ai precedenti perché ci risulta anche che forse tutti mm. i dipendenti con questi tipi di autorizzazione stanno faremo una domanda di tutta la storia precedente interventi di noi organizzazioni, di nuovi tagliatini, in modo tale che facendo la visita di quanti sono i consiglieri metropolitani, quanti sono i dirigenti, e il gabinetto ci sarà saranno i vostri e quindi poi sarà comunicata anche alla polizia metropolitana e che trovare più controllo per non consentire che quegli stati che sono dedicati alla città metropolitana possano parcheggiare anche altre persone, oppure anche da alcuni dipendenti della di diana, so, perché c'è cioè, anche questo tipo di la lezione su che sanno facendo, so, l'esti non è per parlare ma a brevissimo se non sbaglio il centro giusto quindi la devo solo firmare quindi l'esecuzione di quella manifestazione che lei ha fatto a prescindere dalla verità il consiglio già generale molto grande quando parla lei che parla di questo noi decidiamo e cerchiamo di rinuncere a tutti i consigli della comunità allora ringrazio perché già abbiamo fatto il nostro tagliantino, giallo, e il parcheggio mi spetta i consiglieri Cioè io ho capire capito. Sì. Allora, è un po' che ha quindi, quindi a breve io non tradizzerò più con nessuno. Quindi questo allo, no, allo è l'altro. la polizia che dopo tanto qualche dice per, un, per una svolzata no, io... ma eh, per è una ragione io dico adesso facciamo questa verifica cioè, facciamo verifichiamo con attenzione a questo punto se, sì, se, se, fare fare. Fare. se, se beh, noi come comune aumentiamo ah, ah, la, la disponibilità allora la cosa importante è Bisogna arrivare da zero, ma non usare che c'era niente di me. Proprio il cardine del nostro lavoro, eh, se vi fosse stata già nominata in, questi, in questo tempo che un po' abbiamo perso, come dice la verità, poi dopo diciamo in fine settembre. Poi diciamo che ci saranno le politiche, poi lo diciamo è, poi, è il momento di, di costituire queste commissioni perché è il frutto del lavoro proprio nostro, di consiglieri comunali, può essere solamente esplicitato attraverso questo. E I propri regolamenti sono come devo dire, la panacea, la vera. right? Wow. la sostituzione di unità perché per quanto concerne i lavori a misura il basso numero dipendenti di lavoratori che ci sono all'interno dell'Unione non consentono appunto, di salvare la parte di contratto relativa alla misura ok tengo la risposta e poi ovviamente mi riservo l'intervento grazie chiedo scusa ai colleghi consiglieri però l'interrogazione che ho fatto dal consigliere Navarra no? ha cioè, bisogno di raccontare anche un po' di storia di questo ente perché altrimenti non riusciremo a capire il pensiero e qual è la situazione in cui siamo adesso e approfitto anche per salutare anche i sindacati che stanno qui i sindacati dei lavoratori di Almera che stanno qui e perché come facciamo un po' di dire a tutti quanti riusciamo a capire alcune questioni costituzionali che si effettuano in operazione verità di questo Consiglio metropolitano. oggi il Sindaco prima che lei si insediasse la città metropolitana che aveva la sua scadenza naturale a maggio 2021 a causa del Covid, perché il Covid ha colpito molto in tempo, non ha colpito solamente la città normale di Napoli, quelle elezioni furono rimandate. Dovete sapere che a luglio 2021 la presente amministrazione decise di fare una riorganizzazione della macchina amministrativa. Luglio 2020, sto sapendo che a breve, perché quella data non si conosceva ancora, la data di elezioni, che poi è stata celebrata a ottobre 2021. lui allora, si è fatto una scelta, che all'epoca mi ricordo dai banchi della minoranza di Bartolomeo, finché io dicevo non era possibile, perché la programmazione dell'azione amministrativa si fa quando io mi insegno, non quando mi sto andando via. E in che cosa è successo? Contrariamente rispetto a quella situazione si è arrivata a uno spaccettamento dei commessi di Armena. Perché Armena, che aveva un'unica funzione, quindi unico responsabile, faceva i commessi, faceva le fatture che cosa è successo? che c'erano più dirigenze e quindi ogni dirigenza che proprio responsabile aveva la loro commessa e quindi di conseguenza il proprio contratto e la loro limitazione. Tant'è vero che questo tipo di, di uh, sistema non è andato a confini. Infatti la società versa sempre una fase di criticità. In più oltre questo, quel piano industriale che abbiamo in per la misura per quanto va a disagio il problema è stato anche sul canale perché prima di quella data addirittura tutte le, le commesse venivano addirittura affidate all'esterno cosa che non è assolutamente possibile fare perché ne hanno fatte tante. e io invito veramente il consiglio delle autorità a prendere atto di fare la verifica tutti quanti insieme tutti gli altri che sono stati posti in essere e che cosa è successo? Nella giornata più importante che la democrazia si può esprimere, quindi il giorno delle votazioni, quindi il caso specifico del 3-4 ottobre, caro sindaco, quando noi stavamo in campagna elettorale, il 4 ottobre, guardate, secondo me è Cagliussi, il 4 ottobre uscì. Noi stavamo sull'esercito, Cagliussi, il 4 ottobre uscì il bando dove tutti i cittadini potevano partecipare a questo bando di concorso di Arberti. Quindi si votava in questo anno il 4 ottobre, quando noi stavamo a è scritto questo bando, che secondo il mio punto di vista, per che non conta nulla, dico che democraticamente è una cosa normale, è stato fatto. Un piano industriale che fa, fa acqua da tutte le parti. Che il cambio sociale non lo fa la proprietà, ma la fa, lo fa l'amministratore, quindi eh? significa su che cosa? Che cosa è successo? Che abbiamo dovuto rivoluare le commesse perché non si riusciva a mantenere che quello che era incontrati in esse. Quindi, caro signore, che cosa si è dovuto fare? Eh? Si è dovuto spostare alcune commesse per cercare di non far andare il disequilibrio la società. Ah, e questo era per garantire lo stipendio a tutti i lavoratori, questa è la sanità verità. non so se per caso che la sia 500 domande, 20, 500, 27.000 domande per 55 che dovrebbe essere il 10%, ma non è molto di meno non è la parte ma il vero tema qual è? il vero tema è che il nuovo piano industriale, perché, deve venire la tua coppia e la nuova governanza è quello che diceva il nuovo piano industriale, il nuovo piano industriale è quello che ci il in agio dell'azienda dell'Armenia perché l'Armenia ha tanta forza che vogliono lavorare ma bisogna anche di personale ma questo personale su che cosa deve essere basato sugli obiettivi strategici che il nuovo piano industriale dovrà da dare perché se la continuiamo a mantenere nello stesso modo dello nello stesso momento così come l'abbiamo ereditata è destinata al fallimento perché non è possibile cioè un amministratore non so se devi fare il contatto se per caso eventualmente devi riuscire a fare quali sono gli obiettivi da fare gli asfalti sono stati dati da all'esterno gli altri avevano studi asfaltisti ma per fare 350 150 sapete, per quante c'è non hanno un'attrezzatura addirittura subappalti che davano dati da controllare e da fare le verifiche perché con il si rende conto di quello che lo dici quindi il problema andare avanti con quanto riguarda i confussi perché bisogna fare un nuovo anno industriale come fa la proprietà. In base a questo si riuscirà a capire se per caso le esigenze del personale che noi stiamo cercando, di assumere se è quello che è iniziato andare avanti, dovrà essere modificato, con dove manualità, dove personale. Questo è un altro obiettivo nel rivolto, e nel rimuovere purtroppo dobbiamo andare avanti le commesse precedenti, sapendo che le commesse per dare queste commesse noi possiamo dare dopo la verifica di comunità, perché si tratta di società in Austria, non stiamo parlando assolutamente di società private e quindi che possono avere un futuro, ma stiamo parlando che di A in Austria delle nostre forze, che cosa può succedere rispetto a questo obiettivo? E che avete una società in house, nonostante il certo codice di appalti che prevede che vi sia una comunità rispetto a non andare alle e questo è un altro tema quindi nella missione della norma rispetto ai contatti la dobbiamo fare sì a finire qui per vedere il consiglio del sindaco mettiamo mano all'armena perché l'armena alla come tutti i sindacati e quindi mi rivolgo anche a loro perché la conosciamo bene la situazione come è stata la conosco perché abbiamo fatto anche tanto con il mondo del comune l'obiettivo di questa amministrazione è quello di dare il lancio all'armena non di farmi chiacchierare e certamente non farlo spacchettamente sono in tanto le misure rispetto alle dirigenze che era il problema nascitato in in questo senso dalle organizzazioni caro cito, ne approfitto su questo punto anche per quanto riguarda il sistema di valutazione dell'ospiva perché quello è un altro secondo il punto di vista d'accordo che è stato fatto in precedenza perché è stato fatto quando ci stavano le organizzazioni che hanno firmato all'epoca per quanto riguarda io sappi a loro del bello, se il bello si per fine non trovare una causa di salvaguardia nei di confronti dei dirigenti. Sindaco, sì, non è possibile che un di dirigente, una dirigente di quest'acqua, che tre obiettivi, l'acqua la, corrente e il bicchiere e altri che hanno cinterio obiettivi, quello che teso da bottiglia di è perfetto, che la bottiglia per decente perché è il perfetto invece si lavora dalla mattina alla sera con i carichi che sanno non raggiungere l'obiettivo, quello che è decente è più l'altro per il tema e assolutamente dall'investigo perché questo tipo di sistema dello SMIFA è da un bottone, ma abbiamo giusto peso nel verificare effettivamente questa cosa perché significa si va a demotipar il per personale che sta dando tanto, noi siamo 650 dipendenti, questo è i proprio quasi sempre gli di tutti quanti. Quindi ci sta questo, tanti i anzi dirigenti che stanno delle cifre blu, hanno messo in un altro tipo di problema. Poi tornando alla questione di Armena, penso di aver risposto alla storia di che cosa è l'Armena, la motivazione, perché stiamo ascoltando il nuovo piano industriale, la nuova governance e capire poi effettivamente se il mercato quel personale fa il giusto obiettivo del nuovo campio sociale, bisogna rimodularlo affinché si possa andare avanti negli obiettivi strategici che può ampliare, o amplia, o di o non li ma queste qua saranno delle cifre che saranno valutate dalla nuova governance, che poi, vi ripeto, andremo a vedere anche tutte le consulenze che sono state date nella Greta, perché solo 10.000 andavano detto a... Ah, quindi andremo a vedere tutte le consulenze che sono state date durante questo video, perché se si fa di parlare è giusto che si parli un po più chiaro, esempio, in modo chiaro e trasparente, questa stasera tutti quanti possono ascoltare e andremo a fare la verifica atti che sono stati posti di Chi non ci può sindaco, però è per il rispetto al passato. Grazie. Grazie. Posso eh, chiedere una tazza? Una... Per... Grazie. Grazie però, che Beh, il vice sindaco si è eh, preparato su questa attività. Perché in alcune ah, la... di capogruppo di qualche giorno fa io ho chiesto lui sulla abilità piano su piano, piano non so nulla questo, questa è l'operazione verità. Allora, partiamo con un po' per il punto. Le domande erano tre, sono tre. La prova dei contratti, la prova dei contratti di nove mesi, una prima prova di sei mesi, un di prova degli altri tre mesi, significa che probabilmente la comunque si stipulerà un contratto per tre mesi. Non ho messo, come esempio, sul raus, che le porte sono, è superiore alla durata quella del contratto del eh. punto 1. 2, il è la, la sua, diario, di di 4 è stato pubblicato in parte. La governance nella sua ha pubblicato il bando di è opportuno non è un ci sono sulla trasparenza, facciamo la denuncia che Per quanto riguarda i industriale aspettiamo la nuova governance, va benissimo, ma è 54, le 54 non sono avanti, ma sono elettricisti, idraulici, ascialtisti. Quindi sono persone che all'interno di Armenia sono delle figure che mancano all'interno di Armenia e se ci sono felicità oggi in Armenia, è sia perché non è stato portato avanti il banco dell'Assunzione, sia perché non è stato attuato il gano industriale e non bisogna garantire solo lo stipendio il prodotto di Archie, bisogna garantire lo stipendio ma bisogna anche garantire di dare una prospettiva a un obiettivi Cosa che oggi? Non su so questa amministrazione, non su so Questo io lo ritengo molto grave. È vero che il piano industriale lo fa la governance, ma la proprietà siamo noi, siamo noi e poi successivamente lo appoggiamo il piano industriale unitamente alla governance. Quindi se le città ci sono, ci sono, ma sono dubbi, questi gravi motivi. Ha delle prove che io ritengo che siano illegittimi il lo il ribadisco verso l'unico, e ritengo che sia illegittimo allora a rinocare a sui su, e a rinocare la passione del mondo industriale per che se <tose> non era a Andrea Ossio ho ascoltato con attenzione il Presidente del Consigliere Marrazzo, che sia quello del, del Vice-Sindaco civile, perché la mia telefono è occupata, che dico, diciamo, con la massima semplicità. E certo, cioè, il Consigliere Marrazzo ho ha a disposizione 5 anni eh, per consegnare a questa amministrazione una società solida, ai miei soli, me, perché ha un cartello sociale di 40.000 euro, insegno l'entro, ha una, una struttura diciamo, contrattuale che secondo il mio avviso fa acqua, le parti perché risponda a tutti i dirigenti, no? cioè, non hanno un'unica direzione, un unico dirigente, un unico funzionario un che, come posso dire, al rapporto contrattuale con la società e anche dalle discussioni, diciamo, io personalmente la da, da madre a casa, anche perché ho, ho un insieme a qualcuno dei colleghi che stanno qui quest'estate, non devo ricostruirla, ma secondo, un pezzo, un posto, talvolta un po' di un posto più tardi di una ventina di anni fa, fa la nascita Distanza diventa, se davvero diciamo, le cose che ha ascoltato il sindaco Civillo sono vere, sono preoccupanti, per dare un invito a costruire, secondo il mio avviso, una struttura che iniziamo nel in 2004 e pertanto per costruire un nuovo contratto con, con uh, l'Armenia, innanzitutto dare un indirizzo politico rispetto a quelli che sono bisogni del dell'Armenia, perché la società non è esistente rispetto a quelli che sono i bisogni di lavoro che l'ente ovviamente deve offrire alla volatilità, alla cittadinanza, le scuole, le tante attività che i lavoratori di Armena fanno quotidianamente, e anche qui ad a costruire un piano industriale, servizio dell'amministrazione comunale che consolidi, secondo il mio avviso, e rilanci l'Armena, tutte quelle che sono le attività del rete. dell'ente. E che c'è bisogno, non solo di un'immagine dall'altezza che risponda a quelli che sono i requisiti, un un'immagine che non è più da quale, se succedono le cose che ho ascoltato anzi sono preoccupante, non solo di carità. Faremo sicuramente tutte le verifiche rispetto alle cose che abbiamo ascoltato, faremo una cessata di atti rispetto a tutto quello che è successo. E appena avete detto che la verità, due servizi di arbitraggio vanno sotto la mia responsabilità, ovviamente la mia deda, e sicuramente ci sarà un approfondimento delle prossime ore. Ma anche qui, ovviamente, costruire una società solida e pertanto investire in una società, innanzitutto so sul campo delle è impossibile in una società. Però, niente, perché ovviamente siamo assicurati in queste ore, anche con il ragionamento generale, in una società che storia, ovviamente non rischia di ovviamente di procedura però ci sono le contenzioni rispetto al contratto che diamo del dell'area che sono importanti sicuramente avviso vanno a con urgenza e probabilmente bisogna consolidare l'azienda e non bastano e non bastano una per persona bisogna sforterare sforterare cambiare l'aria smuovere le sette cambiare le aziende e investire su quella società perché ovviamente le cose sono che abbiamo ascoltato sono preoccupanti. Considate che il tempo è veloce, stiamo in un periodo ovviamente estivo, tra qualche giorno ovviamente ci sarà un minimo di posto, però agli inizi di settembre c'è bisogno che eh, l'amministrazione per la il sindaco indica un nuovo management dell'azienda perché l'azienda venga agganciata rispetto a quelle che sono bisogno di per una struttura contrattuale che non si abbia. È un'arancia di allattezza per costante la polizia delle sedi rispetto alle cose che abbiamo ascoltato affinché i lavoratori, tutti poi vedremo il posto di rispetto all'indirizzo politico dell'amministrazione che si può usare, sicuramente sarà usato all'interno della storia di socio. Noi siamo soprattutto, un di un'azienda per quest'anno e sicuramente dello Stato e delle difficoltà di Maria rispetto alle cose che ci diceva il vice sindaco veramente conosco perché insieme all'amministrazione che destino sicuramente sarà fatto un ottimo lavoro c'è bisogno di velocità, anche per dare un punto di tranquillità e serenità ai lavoratori di dare un prezzo così pagato ho finito grazie mi ho commesso il... cioè, nel loro perché ho fatto fare un intervento e non mi ho fatto fare ah. sulle so, interrogazioni perché sono le interrogazioni so, in no, campina allora con l'iscia proprio di procedere ma no, no non mi ho Allora, eh, molto brevemente, eh, se il sindaco metropolitano, il sindaco Monfredi, dice che in sei mesi vuole fare un concorso in cui praticamente dare spazio ai dipendenti, è surreale quello che ho sentito dalla consigliera De Rosa che lei è surreale perché anche lì ci sono dei concorsi che sono praticamente da fare. Ma detto questo, credo che capitale sociale è una società in causa tutti tutto insignificante del tutto significante perché il socio unico è città delle quindi non credo che il capitale sociale sia significativo. Però questo è un aspetto tecnico. La governance dipende dalla proprietà. Il piano industriale non si fa, è vero che ci vuole la governance, ma credo che ci debba essere un altro indirizzo. Anche quello del Consiglio, De perché lui ha dato un indirizzo, ha accettato anche, vedo che ci sono anche delle opere che sono gettate sul concorso, di come è stato fatto, anche la parteggiata, ma ci sta, ci sta tutto. Però il piano industriale, non è una cosa che andrebbe mai che fare il piano industriale. Oggi, credo che la cosa più preoccupante è le prove. Guardate che le prove che si stanno facendo sui contratti, sulla società che in questa assemblea si dice che è utile io credo che sia molto più pericoloso di un'assenza di governance e di un piano industriale che deve vite. Questo è il mio contributo, pronto a lavorare con una commissione che si deve fare anche su questo, perché anche su questo la commissione può per essere utile. Okay, grazie. che una società in house esiste perché eroga servizi proprio se una società in house dà all'esterno tutti i servizi c'è qualcosa di notizia. quindi questo punto l'unico con dire che il piano industriale deve garantire in primo luogo che la società sia capace proprio per garantire anche il lavoro dei dipendenti sia in grado di erogare i servizi proprio almeno nella, diciamo, nella maggioranza delle della delle attività di costruzione della sede della scuola bene passiamo al punto 17 che è il riconoscimento della legittimità delle leggi di fuori bilancio abbiamo una lunga lista facciamo il primo e votiamo così poi impieghiamo tutti e per quello c'è la allora il riconoscimento della legge di fuori bilancio questa sentenza di Tribunale di Napoli, il numero 17, in poco 6176 i Contrari? Su questo del codice. Su 17, se mi prego. del naturalmente, è stata capita e smacata, che si tratta di un'incipazione tematica soprattutto me, nel prossimo Consiglio. Sì, Tengo la... pensato che si è perbolo, e per il capire che è perbolo il decisivo sì, non è molto piaciuto, ma si è perbolo che ha detto che il provvedimento essere restito da subito, non è che dobbiamo ragionare in settembre, se eh, altrimenti non si direi non siamo coerenti su quello che diciamo, se ne siamo convinti, prenderne le economie di tutti no volevo invece l'intervento di era solo per, per comprendere ho aspettato questo punto perché noi come al solito no, del, giustamente nella conferenza di Caccia della conferenza cioè, della, di Caccia della convocazione del consiglio metropolitano mettiamo poi le di bilancio a fine del, del consiglio E aspettavo subito aspettavo dal segretario generale qualche chiarimento in merito a, a questo ordine del giorno, um, che rispetto alla conferenza di Cali Gruppo che abbiamo fatto qualche volta, è mantevole di un punto di del giorno. Non si spiega come mai, non è anche e è d'altronde pubblicizzato anche eh, da città metropolitana, dall'ufficio stampa, no? già sui social che oggi avremmo dovuto approvare la delibera di Consiglio metropolitano iniziativa in tema culturale, iniziativa in tema sportivo. io, io non l'ho trovato so no. quindi voglio dire abbiamo, abbiamo quindi inaugurato che i non saranno più da oggi Grazie. facciamo l'ultima allora, votiamo il punto 17 e prendiamo Gli eh. altri contrari punto 17 4 astenuti favorevoli poi abbiamo un punto di punto immediato e contrari come prima allora, poi il punto 18 contrari astenuti favore come prima anche questo il punto 18 punto 19 come prima punto 20 come prima punto 21 come prima punto 22 anche immediate e sensibilità punto 19 punto 20 punto 21 punto 22 punto 23 punto 24 punto 25 26 27 come prima e anche immediate e sensibilità se, se qualcuno è già, ma le diverse l'avviso. Ah, Posso Io ho pensato all'intervento per il padre dei servizi di Demi Cori Visto che chi, chi amministra conosce bene la macchina provinciale, io credo che da quanto si siedo qua in Città di vedo tantissimi tempi di bilancio che, sicura, che sicuramente non sono termini che ha contatto questa amministrazione però, visto che, visto che uh, ci si metterà sicuramente non si è avvocato però dicendo, io chiedo a questa amministrazione di essere molto molto più vigili e attenti su questi tempi di fuori cioè perché poi chi parla le conseguenze sono sempre i cittadini. Quindi chiediamo alla nostra approfatura di essere molto, molto più presenti e molto, molto più attenti Su questo ti do la risposta, in realtà questi sono tempi obbligatori, perché noi stiamo in regime di autoassicurazione, cioè non abbiamo l'assicurazione, quindi qualsiasi tipo di incidente viene fa, sì, il... in fatto sulla nostra estate. Essenzialmente va giudizio quindi le mani. Adesso c'è un lavoro che si sta facendo con l'amministrazione per, per fare una polizza assicurativa, ma allora anche questo lavorando sulla partita, su cioè questa cosa, per fare in modo che i debiti del bilancio di questo tipo scompaiano. Quindi appena avremo diciamo, negoziato il contratto alla polizza, queste cose che troviamo ci arriveranno. A un ringraziamento che è stato detto anche la parte mia che mi fatto un lavoro molto qualificato molto mi ha tutelato fortemente l'amministrazione del sito sia professionale che personale e abbiamo l'ultima delibera che è quella che è del trasferimento di risorse comuni del territorio del programma della realizzazione e qualificazioni qualificazione a dei luoghi dell'anno degli impianti sportivi con una variazione del bilancio di previsione di 12.300.000 euro. Prego, consigliere. Allora, un'altra buona notizia per i luoghi. questa volta abbiamo le risorse della qualificazione, la realizzazione e l'ammodernamento dei luoghi culturali, oppure gli spazi di allo dello sport e del tempo libero. Distribuiremo ben 12.200.000 euro a questi importanti risultati. In sostanza i comuni o la in forma sociale potranno presentare progetti per accedere al finanziamento, realizzare nuove strutture sportive o per riqualificare i nuovi esistenti, anche dedicati alla cultura o al tempo libero. Temi che direttamente allo sviluppo, e al miglioramento della fertilità della rete comunitaria che restano tra le priorità di questa amministrazione. Questa è un'altra opportunità che gli amministratori locali possono sfruttare nell'esquisito interesse delle comunità cani di La vivibilità dei paesi migliora così realizzata innanzitutto strutture pubbliche e servizi. Il verificato la difficoltà di bilancio di quasi tutti i enti locali la città metropolitana assume un ruolo fondamentale finalizzato dal raggiungimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Proprio questo mi sembra di libero, con partenza, perché consente che ovviamente. Sì, ma noi, per esempio, per noi su questi, su questi finanziamenti che diamo alla città del popolità sì, perché noi cioè, come città del popolità ma abbiamo un'attività di controllo se, perché se, perché io ho chiesto non del sono no perché nel, se, qua c'è qualche sindaco allora nel ricordare io ho fatto delle, uh, delle richieste a qualche quando ci, sono delle, uh, uh, delle, cioè, allora, quando ci sta un, un affidamento diretto di circa 120-130 mila euro e noi uh, permettiamo alle amministrazioni che se la suonano e se la cantano con nessuno e non andiamo a controllare, secondo me noi facciamo un errore madornale perché se noi finanziamo questi lavori e non li andiamo a controllare, abbiamo solo sicurezza cioè che i tecnici del comune, questo secondo me sbagliato. Ho avuto modo già di consultarmi anche con lei e mi dicono che purtroppo la legge non prevede che i nostri tecnici scendano sui territori e vadano a controllare le amministrazioni. Io mi batto sempre sulla legalità perché dove ci sono questi affidamenti diretti e mi assumo la responsabilità, c'è cioè il malafare hanno soldi pubblici e i lavori non vengono fatti di modo come c'è sul mondo un o come sono stati progettuali è un esempio rampante io lo vedo sui miei territori e non faccio altri nomi quindi io la, la invito e la risolto di cercare di far controllare a chi di dovere questi finanziamenti che noi diamo con raffidamenti diretti al territorio. Quindi io la rivito, la invito di nuovo a questa cosa, grazie. Noi no, questa affermazione è un'affermazione di dico un po' grave, perché non senso che significa che ci stanno le comuni, no, so, no, no, no, no, no, ma no, ma lo dico come considerazione generale, però trago lo spirito di quello che tu dici, nel senso che noi non possiamo ovviamente fare un lavoro ispettivo sulle procedure di affidamento, questo non concreto quello che noi possiamo fare è fare dei controlli a campione che le opere che sono state eh, diciamo in un certo senso di contare veramente esistono questo sicuramente si può fare si può fare un piano di controlli per andare a verificare, però sul tema dell'affidamento diretto, sugli aspetti procedurali, quella non è una competenza della nostra amministrazione di andare a controllare se sono fatti in maniera corretta o meno se ci sono dei sospetti mentre c'è diverso ovviamente andare a controllare la realizzazione delle opere che sono state ricordate diciamo, se ci sono delle cose ma più scuole. Quindi adesso lo studiamo i nostri delegati, per le varie competenze, che poi la si chiama al segretario sul minimo di controllo rispettivo per andare a verificare che le cose che sono state dette sono state fatte veramente. auspicando che così sia nella maggior parte no? dei casi sarebbe veramente complicato. No, sì, ma poi ho detto questo e mi ha anche chiesto di assumere responsabilità. Perché capisco bene che troviamo difficoltà. Però se io l'ho invitata a cercare, come lei ha detto, di cercare di un metodo, un modo di controllo. Io, per quanto mi riguarda, io la mia attività di consigliere metropolitano, di consigliere orale la svolto correttamente, ma se vedo l'anomalia io abito a 10 metri dalla serra e ho già denunciato. Allora, poiché dalle nostre parti funziona in questo modo, in questo modo io chiedo alla città e comunità se ci sono i mezzi per poter perché su questo c'è la morte dei lavori, l'autorità la iniziale, la... ovviamente che possono fare questo. Quello che noi possiamo fare, chiaramente, visto che io rendo pubblico il fatto delle opere, che quelle opere realmente esistono, ma sull'aspetto della comunità, dei prezzi, della legittimità del procedimento, questo è il di verità. 7.000 20, a 20.000 altrettanto, siamo tutti quanti rappresentativi di questo gruppo 70.000 euro da a 50.000 50, 50, a euro credo che caro uh, sindaco e credo che non ce lo dobbiamo dire noi perché questi atti vengono poi trasferiti in un'attività amministrativa dei nostri e credo che invece il comune sopra in atto possono sembrare stupidità ma se noi mettiamo in campo, che abbiamo fatto due volte abbiamo dato finanziati ai comuni per fare i partigiani abbiamo fatto per bambini culturali, ci diventiamo tutti i a abbiamo dato opportunità, 10.000 20.000 ai comuni questo è un segnale è un piccolo segnale di attenzione presso le comunità, anche perché è condiviso per quello che dici, perché in passato sono sicuro che si farà anche con questa amministrazione. Abbiamo fatto dei patti per assegnare risorse per la costruzione di nuovi ideali delle sale funzionali. ci hanno presentato i progetti, comuni, c'è stata la commissione. Però oggi abbiamo dei, dei temi che non possiamo dimenticare. Quindi, sin dall'anno scorso, a Natale ha dato l'opportunità, ma un indirizzo sotto la data, tante, un'istante difficoltà perché, guardate la, la differenza, avere piccole risorse, anche per un piccolo comune, credete di un'importanza tale perché non è che i comuni navigano nell'opera piccola parte, un piccolo contributo alla città della comunità va sempre bene e ci permette a quei piccoli comuni di fare degli interventi. Allora io penso una cosa, è un insegnante, noi utilizziamo i soldi della, della Lancia perché sono, andiamo a finanziare le spese di investimento, quindi non potendo stare sul, sul titolo... Dico, Condivido, condivido, però allo stesso tempo nel punto il sindaco ha dato un'indicazione specifica. E quindi che man mano man mano porta a direzione politica. Non ci dimentichiamo, c'è un altro tema che va ragionato con Sindor, vedete? Nel bilancio vengono messe alcune cose, no? Il bilancio del le risorse per le no? la, la, la gara che si deve fare, che vengono coinvolti anche altre entità, altre comunità, altre entità importanti, i momento della città per per dare un, un segnale. Pensiamo anche dobbiamo fare uno sforzo pubblico, caro sindaco, perché oggi molti comuni chiedono la possibilità di avere le risorse per organizzare delle iniziative natalizie, e noi non possiamo far finta di non sentire ci sono dei momenti per fare delle cose ma ci sono anche altri momenti dove sono sicuro che il sindaco nella sua rotta mappa, nella sua agenda poi darà degli indirizzi chiari in cui ci saranno dei parti non le compro un anno, ci saranno delle commissioni e chiaro, cioè, tuttanto, chi ha il progetto più e chi risponderà evidenzia di il finanziamento che metteremo. Io. io oggi sono, sono contento non come consigliere metropolitano, ma come rappresentante pre di una comunità, perché oggi il mio comune, ma i 92 comuni della città metropolitana, con questa delibera, il comune di Vita, fanno per me che ci sono gli altri, riceverà 25.000 euro per la parte culturale, e se tanto andrà io spero di fare cioè di che piccoli, e o che siano, anche le infrastrutture, per me, comunque di 8.000 abitanti è tanto allora io voglio prendere di questa misura e ringraziare la volontà del sindaco di portare avanti questo progetto è questo che molto... si aspetta le comunità che noi oggi con rispetto onoriamo quando non ci viene non e faccio fare l'ultima considerazione caro che mi dà ciò perché vado l'anno alcune parole che ho ascoltato io non posso non mi continuo, perché io parto sempre dal discorso che ogni, ogni procedimento mi viene attivato e che sia trasparenza e legato Sentite alcune parole offendo anche voi, oh, amministratori e signori sì. del mondo. Grazie. Ci sta allora, il consigliere che poi poi facciamo un'altra una poi il consigliere è assi che poi ci a fare giusto per il signor giusto, ma Puglice Io penso che questo è un'altra fondamentale per i comuni. Anche perché non mi voglio rifare l'intervento ma ci sta tra loro che siamo in discesso finanziato arriveranno in un agente un di più di almeno ma adesso sono sicuramente una regione non ci vedo la città in modo che l'argomento succederà a portare la città il comune di Mitrofo, soprattutto sulla cultura. Se non lo facciamo sulla cultura e sugli spazi io credo che ogni comune c'ha una mobilità, magari c'ha un, un palazzetto dello sport, il comune di mitrofo, che un cittadino del comune di Alta Maggiore è costretto a spostarsi a Fratta Se mettiamo insieme una in mentalità sindaco sì, intendevo dire come mentalità, perché si la la città dove è attimo l'indirizzo e dico, voi potete vedere 70.000 euro, allora è una spesa di investimento che devi fare poi in base a una emissione di 70.000 privato compri un'automobile, eh, se mettiamo insieme tre comuni, quattro comuni che fanno un progetto e che diventa di pubblicare quel investimento, perché io sono abituato per ragioni di economia, a dire che se c'è un investimento c'è un investimento non è che facciamo un investimento a per la mentalità di abbiamo un po' tutti non credo che faccia crescere l'economia questo è il mio ragionamento no ma è un ragionamento corretto per un cosa, sono, ci dobbiamo lavorare dobbiamo spingere anche l'abbiamo fatto sul su PNR che abbiamo fatto proprio questa oggi io fortemente dobbiamo lavorare comunque questo un po' di ossigeno distribuito, lo abbiamo dato però poi non, sono risorse risorso più importante di una va bene grazie l'ultima you cosa cosa è perfetta e poi poi faccio una dichiarazione di voto perché mi ero riservato dopo l'internet qui ecco faccio così con i ministri di opera in il nostro voto favorevole a eh, questo deliberato, non il dubbio, eh, forse DALE sostiene qualsiasi tipo di iniziativa eh, che possa andare a favore dei comuni, di quelli in di difficoltà, di quelli in preimcessi, di, di quelli di risposi, e in ogni caso, poi, in, eh, non c'è dubbio. Io, io posso solo sottolineare che il consigliere Cariazzo non ha risposto in tempo alla domanda che ho fatto, è solo questo che voglio sottolineare. Uh, non per essere veduvante ma se noi abbiamo un avanzo, di, eh, un avanzo di bilancio di 126 milioni di euro per i fronte eccetera eccetera perché sono 12? perché 12? perché 100? Eh, come si decide? in quale misura decidiamo 12? e poi perché decidiamo 7 milioni di navarro, 4 euro o meno? eppure come decidiamo che il comune faccio qualche esempio, cioè come decidiamo, per esempio, che un comune di 8.000 abitanti prendi, come decidiamo che il comune di 7.500 abitanti, di abitanti, prende 40.000 euro in più del comune di 6.500 abitanti, cioè queste modalità, queste divisioni, meno che ci fosse stata una discussione eh, precedente, sarebbe anche stata una condivisione, fatta con tutti quanti noi, invece ovviamente il, il problema che già sono pronto, non è una questione del comunicare di nuovo lo l'ho detto anche in conferenza di carico di gruppo, voglio dire eh, parteciperò sicuramente, avremo, però queste divisioni, questa quasi degli interventi, non credo sia la sua volontà. di amministrare, immagino di lei portato, immagino di una che sia di livello.